I'm gonna go back E, ah, sì, sì, certo. certo. Bene, allora, eh, io volevo che tu eh, in qualche modo ci facessi sentire dell'emozione, che delle provi con il quadro di Clementina a vedere il quadro. Io vedo quasi tre stili, sono tre opere che ha portato lei e sono ricchi di fantasie, di colori, però li vedo eh, quasi, cioè, eh, con tre stili diversi. Mi sarebbe piaciuto vedere più opere di quel stile, dell'altro e dell'altro più realistica. Diciamo. Però lo vedo, vedo dei colori molto grandi, ma anche il modo di esprimersi impressionistico. Sì, sì, sì, vuole, vuole dare l'emozione. Io, eh, guarda, non mi rendo conto che lo sì, faccio sì, in maniera sì, molto istintiva. È impressionistico. Eh, simbolico perché ci sono molte tendenze che potrei dire. esempio sono delle sì, maschere, Colio sì, sì. al cioè il soccorso al tramonto perché il tramonto di Colio ricco di colori, sembra veramente un incendio, sì, sì, e perché, perché ci sono nata e lui è un ritratto, io non ho mai fatto ritratti, è il ritratto di Bolivar Giuseppe Batalano che è Foliano e che mi ha fatto moltissimi ritratti, quando ero molto giovane. 18, anni. No, diciamo che io l'ho fatto nell'81 e mi pare che lui sia morto nell'81, ma non ho, lui non ha posato per me, perché io ricordo la cosa in cui smetteva nel momento in cui... Hai dopo che ehm. sì, mi fatto ehm. il ritratto, smetteva così e parlava di me con me come mi parlava di Maddalena, della sua donna che stava in ospedale, che stava paralizzata e quindi lui si metteva lì con quella mia sposa e guardava con uno sguardo molto molto profondo. Volba è stato un personaggio molto particolare per Fodio, perché io, che era figlio di un mazzone, il padre si chiamava Don Luigino Patalano, pedestante, il padre era anche repubblicano. Uh, Antifreditale, Marzignano uh, e poi soprattutto il, um, il proprietario della Mezzatorre, dell'albergo che adesso è un albergo a 5 Stelle e anche della Clorbaia, eh, che praticamente è famosa perché è diventata la villa di uno di sconti che era vissuto molti anni fa. Quindi diciamo che la vita di Bolivar è stata molto travagliata, perché il Venese n'andò in America, è stato un in criminale in per circa 30 anni. Cosa? E poi quando è tornato a Furio nel 51 perché mi ha cominciato a dipingere e si è innamorato di questa donna molto tenace, una donna contadina che era di Panza, che si chiamava Maddalena. E lui mi raccontava sempre, io ricordo questa sua tenerezza, diciamo, diceva ma che dice, Magdalena si riprenderà? Io dicevo sì, Maddalena è tenace, è forte e contadina, poi non morì perché stava. Paralizzata diciamo, nel letto dell'ospedale di Grizzoli e quello che poi mi ha colpito è i suoi tanti ritratti fatti a Maddalena. e Un giorno che mi facevo un ritratto, io dissi: Bomba, ma come mai non mi guardi? Mi guardi oltre i miei? E lui disse: No, no, no, io non so bisogno riguardare guardare la figura perché io sono un espressionista e io non sapevo neanche neppure che cosa significava. Dice, ma che cosa significa? disse io ho bisogno di captare l'animo di una persona, <coughs> la psicologia e quindi la presenza per lui era molto importante. E poi mi, io capì che cosa significa espressionismo in quell'epoca, se ne voglio 18 anni. Poi un'altra volta, me ne ha fatto 5-6 di più, un'altra volta mi disse oggi è una bella giornata di sole, mi è nell'androne di casa, bellissimo, che è questo palazzo... Uh, palazzo importante nel centro storico di Foglio, un portale enorme e poi bellissima questa casa, un palazzo signorile, lui mi disse dai vieni a fare il ritratto, faccio c'è una bella giornata di sole, anche io stavo nervosa, dissi sì, ti sa verrà male il ritratto. Sì no no no, non vengo perché sono nervosa, il ritratto, non viene bene e lui mi disse Comuno, eh, attraverso il tuo racconto e io apprezzo moltissimo l'opera di Bolivar e recentemente abbiamo presentato qui un'opera realizzata da un artista ungherese giunto a Ischia, un grande artista che è stato condotto qui all'Antoniana, proprio da Bolivar Paralano a cui dobbiamo anche eh, l'occasione di poter cioè, l'opportunità di poter ospitare qui un'opera di grande pregio. Musei, eh, in giro per il mondo, soprattutto in Inghilterra, e in collezioni private. e Grazie a Bolivar, non, non soltanto grazie a lui per la sua opera, eh, conserviamo sull'isola diciamo, un, un esempio importante eh, diciamo, di, di, di espressività insomma, a un livello altissimo, ma soprattutto eh, conserviamo qui alla Biblioteca Antoniana un'opera così importante. Quindi io ti ringrazio perché stasera stai tracciando questo profilo che forse solo tu avresti potuto tracciare così perché ci stai raccontando la parte più intima di questo personaggio quindi veramente grazie di voi ti stai annullando c'è cioè il tuo momento e tu stai dedicando il tuo tempo, lo, tempo. Lo, quindi, è veramente benissimo bisogna presciare c'è anche una una voce voce è la forza c'è una cosa che la voglia c'è stata una bellezza sbagliata perché quello che, diceva, eh, che, è, è che è molto molto bello non lui, appunto in quel caso volariamente eh, ti stimolava, però eh, giustamente sì. guarda la bellezza interiore tu sei una persona come ti ho detto prima, che ha veramente il male negli occhi e secondo me nelle tue opere eh, si sente sì, sì. tanto, come si sente tanto sì, il rapporto con l'isola, sì, Molto, tantissimo, hai aziccato? Sì, sì. Adesso come, come bella, eh? Non mi piace questa. Poi c'è anche una bellissima mostra, uh, c'è stato il Vernissage, sempre di Bolivar, molte opere, l'ha fatta la curata Massimo Gelasi una settimana fa, vale, sabato, a Villa Gusto, se rimanete ancora qualche giorno, uh, non lo so se ne è, quindi andrete ad ammirare guardi questo personaggio, il quale diceva sempre siccome le persone mi dicevano ma come tu entri nella, nell di, della, nella casa di Bonita e vai da sola e può succedere qualcosa tipo ti, ti, ti può strangolare, ti può uccidere, ti può violentare e io, se, io che ero molto giovane, sono stata sempre molto istintiva sentivo che Bonita era una persona particolare ed era una persona sensibilissima, infatti dopo che aveva fatto il ritratto, andava nel giardino, dietro casa, un bellissimo giardino, e diceva qual è il fiore che ti piace di più. E lui lo decideva e me lo, me lo regalava. Poi, sì, poi andava nel bar di fronte Barcavillo, il famoso Barcavillo, Barcavise, e mi toccava il cappuccino e poi anche le dolcetti. e che si fermava a parlare con me, con quella cosa così. In quel modo, candore! che va oltre il tipico candore, l'intelligenza, il senso bello. più bravi uh, naif a livello nazionale. Sì, beh, Quindi c'è un po', ehm. po di arte, ah, anche i nipoti, i pronipoti, un po' tutti quanti abbiamo questa vena artistica. Quindi, dice, beh, poi ho vissuto anche un periodo molto particolare a Polino, c'è nacolo Bar Maria Internazionale, che è diventato un cenacolo famosissimo a livello mondiale. Però così, in maniera del tutto spontanea, perché andavano lì dei personaggi molto illustri anche Moravia, Pasolini, ehm, Principe d'Assia, Ruttuso, um, Ruttuso, poi Truman Capote, Oden che è stato uno dei più grandi poeti inglesi del Novecento, stavano tutti là fuori andata e niente, raccontavano un po' le loro storie, vedevano e, e quindi ho vissuto un po' quell'atmosfera. Beh, visto che, eh, che domani poi è il tuo compleanno sì. eh, io vorrei insomma, affrontare questa cosa con un giro a tutte e tre queste artiste e il compleanno è sempre no, un modo per eh, rivedere quello che si è fatto e anche pensare a quello che è il futuro tuo, come, vostro, come artista e come, come esseri spirituali essere artiste femminili che cosa ti auguri Clementina? per il tuo futuro beh c'è sempre si dice che non bisogna mai i sogni devono sempre andare avanti mai spegnere i sogni altrimenti ci spegniamo dentro io e il mio futuro che cosa penso mi piace molto che venga valorizzato il castello nel quale io vivo perché è un po' una sofferenza vedere a volte delle cose che non vanno e mi auguro questo, beh, poi anche continuare a scrivere poesie, continuare con le amicizie che sono bellissime, anche ci danno lo stimolo per andare avanti. Io ho detto che bisogna sempre se progettare. Perché te va perché se hai un bastardo potresti organizzare nel bosco, non ci vidi! Andiamo a vincere, eh? Sì, vincere, io ho vinto molto le ospiti. Anzi, anche il castello mi ha stimolato molto proprio per scrivere la famosa casa del Cancro. No, per scrivere, ma sì. anche per i racconti, le prose, sì. sì. la natura stessa, perché ho fatto tanti, um, cioè, tante um, escursioni in montagna, nei Borghi Antichi infatti ho scritto anche 70-80 raccunti sui d'acqua e, e i dell'isola, oltre alle poesie. Devo dire anche una, una cosa, cosa, un, un pezzo devo apro una parentesi, no um, Gaetano Di Meglio, direttore del Vispar, io devo molto a Domenico Di Meglio il padre, perché lo conosceva l'epoca in cui andava alla ragioneria, io andavo alla ragioneria, mi faceva la geometra, e quindi quando praticamente ha aperto la sua, che si è dato al giornalismo, al quotidiano Il Golfo, sono andata nella redazione prima a Sant'Antuono, poi a Chiaiano e mi ha dato molto molto spazio eh, per scrivere le mie opinioni sulla vita sociale e politica del, dell'isola, poi le poesie, i racconti e ha detto una cosa giusta ieri. Um, il figlio Gaetano no? non si fermava davanti a niente, lui non, quando doveva, cioè non guardava in faccia a nessuno quando doveva dare una notizia del bene e del male, in prima pagina la metteva e questo io ho apprezzato molto Domenico Di Meglio e un giorno gli dissi Domenico, ma io aspetto il figlio era giovane, stava lì, era adolescente, aiutava il padre, no? dissi Domenico, ma un giorno? Uh, spero che porterai avanti questa cosa qualcuno che verrà dopo di te disse no, mio figlio è ancora peggio di me. C'è Gaetano. E ancora, beh, no. Disse ancora peggio di me. Sì, da sì, final, no, ma perché... ho apprezzato anch'io io la cosa. Perché... Sì. Beh, beh, ma poi si è già leggere. Sì, sì, certo. <ride> beh, io ne ho scritto anche qualcuna in dialetto. dialetto. Eh, perché no? Ecco. Ah, ecco, la prima voglio cominciare... Per Artemisia, Artemisia la conosco un po' tutti di solani perché Artemisia è una ragazza che è morta qualche anno fa di anoressia. Io praticamente ne sentivo sempre parlare però non la conoscevo di persona. Una sera che c'era un concerto al castello lei venne e mi volle conoscere perché aveva visto i miei quadri e le erano piaciuti, i colori a lei l'avevano la, la attirata moltissimo. E me la, me la presentarono, era malissima praticamente perché poi lì via poco lei è morta. Io ebbe modo di conoscerla e quindi dissi: come ti chiami? e lei mi dice, mi chiama Artemisia, ha dissi che bello! È la pianta della Luna, perché la pianta dell'Artemisia è un cespuglio che cresce spontaneo e sotto la luna argento <ride> come colore, un bellissimo nome. Allora mi È un bellissimo nome e siccome stavamo per chiudere fai una cosa, io ti spiego tutto della mia cultura. Perché lei era curiosa, aveva una bella sensibilità. Come ragazza, giovane, era, era una, lei aveva fatto il balletto nella, nella, nella palestra del padre, giusto? Sì. Lei Era molto brava. E, e si viene un giorno, il mio numero viene un giorno e io ti spiego tutto, decidi tu quando vuoi venire. Perché lei mi abbracciò fortissimo, mi abbracciò tanto, non mi conosceva, a me rimase in testa sta cosa, però poi non venne mai perché lì a poco, un mese o due, lei finì. E niente, allora mi rimase in testa sta cosa. Per Artemisia, sei venuta sulla terra per portare bellezza, atti la tua vita, col tuo corpo etereo colmo di luci. Ti ho conosciuto una sera ama conoscere, sognare, mi piaccia il tuo nome, Artemisia, pianta della luna, non dimenticherò il tuo entusiasmo, l'abbraccio che mi facesti pur senza conoscermi, ho orgoglio che dico tuoi genitori, perché sei stato un dono divino, una scintilla d'amore e non dirà di luce l'universo. Il comune dove sono nata, o io, ovviamente rivolto al mio comune di origine. Paese mio, che ricordo come fosse ieri, sereno con la tua gente, vecchi racconti, narrati nei cortili di case antiche, tra l'odore di legna e grida di bambini. Speranza donablia al forestiero, dall'uomo della terra cerco il profumo di quei tempi in questa umana realtà mi alliglio al pensiero che sei andato via e mi affaccio sul vuoto della vita per sognarti ancora un istante a me sono brevi le poesie, non sono molto lunghe ah, c'è Alianello sì. Alianello è un comune un borgo che ho visitato nel 92, vicino ad un paese confino di Carlo Devi, perché ogni poesia ha una storia, ogni mia poesia c'è sempre dietro una storia. Lo visitai, però c'era stato il terremoto nell'Italia, quindi era stato completamente abbandonato. Io chiamo i paesi fantasma, diciamo abbandonati, lo a visitare. Parlo del 92 e mi rimasi impresso perché sembrava un presente, immaginai un po' le persone che ci avevano vissuto, immaginavo un po' tutto quello che era c'erano ormai non c'erano più le imposte, non c'erano più le porte, tutto ormai era saltato, le case erano lesionate, quindi l'erba lungo i percorsi, le strade a saliscendi e dopo poco scrissi questa poesia. Nel frattempo ho conosciuto anche una signora, due anni fa, ma fra l'apposto come si intrecciano un po' le storie, che ha creato un'associazione Salvia Magarello e mi sono messa in contatto con lei. All'anello, nei vicoletti a saliscendi si rincorrevano le capre e i bambini. L'armonia regnava tra l'impasto del pane e il fuoco dei cammini. Piccolo borgo, sei rimasto solo, senza più voci e senza più respiri. Per di lontano la terra tremò e le ferite rimasero nei muri, di casette dove regnava l'armonia. Adesso l'abbandono regna ad ogni torno, mentre finestre, come occhi dispirati invocano aiuto alla terra e al creato. Ma sopportiamo la qualità mia. agonia. Perciò resiste ancora, non morire. Forse un giorno riprenderà la vita e ci saranno voci e testini con le capette e giochi di bambini. 5 minuti poi leggiamo le due poesie perché alle 8 dobbiamo stare fuori dalla biblioteca non c'è questa beh, è stata tutto un quaderno insomma c'è di tutto poesie, pensieri, racconti sì, no, no, infatti guarda non si capisce, però mi piace così un quaderno quando cresco come? un quaderno quando bello questo mi piace, non cercarmi, non cercarmi quando dal mondo mi allontano per sentirmi sola. Dentro di me cerco il bagliore di una luce che per atti mi si spegne. Soffoco, non vestivo, nella folla informe che sa solo stordirsi e non pensare. Voglio guardare il cielo e le montagne, lasciarmi andare quei capelli al vento, il illooglio della mia solitudine e cercare la luce che per altri si spetta. Questa sì. <ride> è Fabiana, è E fa Poi c'è la guerra, questa l'ho scritta quando c'era la guerra di Milac, però è sempre a quasi. Sì, purtroppo sempre al cuore, sempre. La guerra. Baglioni nella notte angosciano gli animi, uomini corrono incontro alla morte e la guerra, che disumana atroce spezza vite umane, Grida soffocanti si, si alzano al cielo, la terra trema e raccoglie nel suo grembo l'ultimo respiro di vittime innocenti. Beh. giusto più o meno sì. giusto alla ah, ah, un chienico in dialetto oh, sì, <ride> questo è questo scritto, perché non ho scritto proprio alcuni in dialetto diciamo, maccheronico perché non è proprio il dialetto foliano altrimenti non lo, lo capirei neppure io ma tantomeno voi un tempo. ma che è un chienico quando ho voto dovessimo parlare ma chi è il produttente non si fa mai acchiappare, è come se fosse una creatura, che un la pena di mano, pote fuori. in ausce l'orse la per tu e mentre tu tuacco si mette a volare. Un tempo è come una ruola, che senza scrupa sta proprio pure un tempo tuo. Quante volte ci pensate, un attimo se fosse fermata, nessuna illusione. non ne vera. Non te ne corra, né pensieta, si corra, va fuienda, e mentre i punti sta facendo, ne si accorta, ammazza vita tuia, va bella la mala sorta.